Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da solo anzi il glitch che vi ho portato ieri però leggermente migliorato E con qualche consiglio in più buono per poterlo fare ragazzi perché ho visto che tanti non lo so, non se lamentano se lamentano pure de... dell'aria che respirano quindi eh, vi ho portato qualche consiglio, allora in primis non dovete fare più il passaggio di entrare nella missione ma fate semplicemente quello che ho fatto io avviate una volta il telefono poi lo riavviate subito e aspettate di unirvi a un colpo ragazzi o può essere o un colpo rapina oppure un colpo domus Day. non è importante uno dei due va benissimo Dopodiché, portate fuori la deluxo deve essere per forza un'auto così un veicolo di questi non lo so perché non me lo chiedete e I garage vanno bene. Qualunque tipo di garage, intendo al CEO, primo, secondo e terzo piano, quindi va benissimo. Qualunque tipo di garage, Dopodiché, dopo che avete portato fuori la deluxe, che cosa dovete fare? Prendete l'auto che volete duplicare. Io, in questo caso, sto duplicando la Sultan. Premo freccia a destra e vado dentro all'officina. L'officina la dovete avere per forza, perché altrimenti non potete fare questa procedura e il glitch non funziona. Una volta che sono dentro l'officina, cambio la targa dell'auto, dell scendo dal veicolo e risalgo sul veicolo. Una volta risalito sul veicolo, premo la freccia a destra, mi fa un piccolo lag e mi porta dentro il garage e l'auto è duplicata. Allora, ora che cosa dobbiamo fare? se abbiamo un colpo di lester dobbiamo accettare un colpo di lester però prima di tutto usciamo dal garage diciamo che si sono eliminati un po' di passaggi comunque si esce dal garage si va in ufficio e poi in strada ragazzi come dicevo se non abbiamo un colpo di lester e sto pezzo di merda non ci chiama sto zoppo maledetto l'unica cosa che dobbiamo fare è andare noi al diciamo al posto dove abbiamo il colpo attivato ragazzi fate attenzione se avete un appartamento vicino alla maze bank dove state facendo il glitch l'auto non vi spawnerà dovete andare in un appartamento un po' più lontano per esempio io qui avevo l'appartamento del perro, ho provato a farlo e e quando sono entrato non mi è spawnata l'auto fuori come vedete io non ho l'invito di Lester non ho un cazzo e quindi l'unica soluzione che mi resta da fare eh, è mandare a puttane il bug Perché in questo caso andrà a puttane il bug però andare direttamente all'Eclipse Tower dove andrò ad attivare il colpo ragazzi una volta all'Eclipse Tower entrerò dentro e andrò ad attivare il colpo accetterò i primi settaggi e poi uscirò dal colpo è l'unico modo per poter sbaggare l'auto dalla maze bank ragazzi allora una volta fatto il bug se vi dice culo che ogni volta vi chiama lester non dovete rifare il bug dovete semplicemente uscire nuovamente con la Deluxe, rientrare mettere l'auto dentro all'officina e tutto il resto del glitch ragazzi questo è l'unico modo allora eh, diciamo che il passaggio del primo bug se va tutto bene che l'essere ci chiama eh, e abbiamo la possibilità di poter andare direttamente alle clips tower il primo bug non dovremmo più farlo quindi spero che queste informazioni vi siano utili per fare il glitch altro dire ragazzi come avete visto l'auto è spawnata qui in mappa ce l'ho sotto alle Clips Tower come dicevo questo è l'unico modo ragazzi per poter far spawnare il veicolo perché altrimenti non ci sono altri modi se non vi chiama Lester o vi chiama Lester oppure venite qui e fate spawnare voi il veicolo ricordate però che se farete questo passaggio di venire alle Eclipse Tower eh, o al vostro garage diciamo al vostro appartamento per sbloccare l'auto il bug non sarà più attivo e quindi dovrete ripetere la storia del telefono per ribaggarvi di nuovo vi faccio vedere l'ora l'ho provato, è funzionante che altro dire ragazzi approfittatene perché domani escono auto nuove, detto questo un saluto a tutti, al prossimo video ciao a tutti Oh